Allora, io vi metto qua così voi mi fate compagnia mentre taglio le zucchine e io vi racconto. Sono un po' buia, boh. Comunque, coltello. Allora, ciao a tutti <ride> e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è. Il martedì 16 maggio e sono appena tornata dalla palestra. Non vi ho fatto vedere l'allenamento perché è lo stesso della settimana scorsa, del vlog precedente, quindi non ha senso. Mi sto preparando a mangiare. Scusate se non vi considero molto. Ma mi piace questo, perché boh, passo del tempo! Comunque, anyway, uh, vi volevo dire che: allora, innanzitutto, questo vlog sarà abbastanza noioso. E voi direte: Silvia, perché fai un vlog, se sai che sarà noioso? Cioè, che senso ha? è vero, concordo, ci eh, avete ragione ma mi dispiaceva lasciarvi senza video una settimana, un giorno perché boh, ormai mm, mi piace caricare i video, mi piace farvi vedere quello che faccio solo che questi giorni sono giorni abbastanza noiosi e sono la prima a dirlo perché sono giorni in cui sto praticamente soltanto studiando o meglio, come lo sapete la mattina vado in palestra, mi alleno e poi il pomeriggio studio quindi non succede niente cioè questa è la mia routine ho dato un esame ieri mattina macroeconomia avanzata penso sia andata bene poi mi ha confermato il voto di lunedì scorso e ho preso 29 sono contenta perché era un esame davvero davvero tosto e sono felicissima di essermelo tolto e adesso ho un esame giovedì, quindi dopo domani, quindi mm, non ce la faccio più sto... Nel pomeriggio ora vado da Veronica e studiamo insieme, poi stasera incontriamo tutti gli altri e studiamo insieme appassionatamente Per pranzo, visto che vedete che sto tagliando le zucchine, mi voglio preparare una pasta con zucchine gamberetti Ve l'avevo già fatta vedere nel vlog, mi pare, con Jimmy però quella era la versione basic perché era la prima volta che la facevo e quindi l'avevo fatta molto easy ho fatto spaghetti con gamberetti, zucchine e olio recentemente l'ho un po' rivisitata usando un diverso tipo di pasta uso della pasta di mais e canapa che compro da Italy ed è gustosissima perché proprio sotto i denti senti i, la granellina di canapa è pazzesca le zucchine, i gamberetti che sono surgelati, li compro alla metro, non sono proprio gamberetti, sono code di gambero, quindi sono un pochino diversi e sono un pochino più grossi. Sono col guscio, quindi li devo fare prima, lessare in acqua, bollire, poi quando sono pronti li devo scolare e pelare. Una volta pelati, li inspezio, ci metto un po' di curcuma, un po' di peperoncino e un po' di pepe e li faccio saltare in padella, così da un po' caramellizzare gli zuccheri e creare quella patina croccante sul gambero. E poi semplicissimamente metto tutto insieme e condisco con un filo d'olio. Quindi è... Eh... aspettate quindi non è niente di trascendentale rispetto a prima mi sono soltanto impegnata a renderla un pochino più gustosa oggi sarà una giornata senza carne il motivo è che devo svuotare il frigo non c'è nessun altro motivo eh, di dieta particolare perché dopo domani, cioè dopo l'esame, parto, torno a casa per il weekend, per riposare un pochino, farmi coccolare dalla mamma e da Jimmy, perché ci incontriamo tutti lì a Padova, quindi un po' di relax ci vuole. Spesso mi chiedete di farvi vedere delle giornate in cui mangio magari vegano, in cui non mangio carne, in cui non mangio latticini, io sinceramente non penso che lo farò mai tipo proprio apposta, cioè magari c'è il giorno in cui non mangio carne, to ad esempio oggi, però non lo farei mai soltanto per farvelo vedere perché ricordate che questo non è un programma tv, questa è la mia vita, io sono una persona vera, sono una persona come voi e io soltanto per fare visualizzazioni o per accontentarvi, cioè mi dispiace dirlo, però è così, non cambio la mia giornata, la mia dieta per far felici voi, cioè... Non voglio sembrare stronza, non voglio sembrare cattiva, però questa è la mia giornata, la mia vita E io non penso che neanche voi lo fareste, io non penso che se uno vi dicesse Ah, facci vedere come mangi senza latticini, quando è una cosa che comunque mangi tutti i giorni non, non, non lo vedo, non lo so, non so come spiegarmi, però non mi sembra veritiero Cioè non è una cosa che io faccio abitualmente, quindi che senso ha farvelo vedere, insomma Non lo farò mai, apposta, nel caso succeda Segnatevelo Comunque cioè, basta che guardate le mie ricette Che non hanno latticini Che non hanno cose Usate quelle Va bene? Buon appetito Da Veronica Sì Ciao! Penso che il mio canale sia molto improntato sul essere veri Sul dire le cose come stanno, come si pensano E esprimere la propria opinione e esprimere le proprie sensazioni E voi sapete che io lo faccio spesso E spesso lo faccio anche in modo un po' negativo Cioè... Magari quando sto male ve lo dico. Però oggi, adesso, vorrei dirvi quanto io invece stia bene. Sono felice, sono proprio tranquilla, sto benissimo. Mi sento indipendente, mi sento forte, mi sento brava. Perché... E secondo me adesso, in questo momento, tutto sta un po' derivando dai miei successi scolastici. Perché... Passare gli esami, andare bene all'università, fare le cose, partecipare ai business game Essere dentro questo ambiente, vedere che la gente ti stima, che ti apprezza per quello che fai Dà tanta confidenza e ti aiuta un sacco a sentirti bene E io sto vivendo un momento in cui mi sento sulla cresta dell'onda In cui gli esami mi stanno andando abbastanza bene Cioè non posso lamentarmi obiettivamente Uno degli esami più difficili dell'anno ho preso 29 E adesso ho appena dato un esame penso che sia andato bene, insomma, vediamo, però mi sento davvero bene, felice, ma anche il fatto che riesco a fare quello che desidero, cioè, non è che sto tutto il giorno sui libri buttata e non vivo al di fuori dai libri, da... cioè, io la mattina me la prendo con calma, con tranquillità, vado a farmi le mie cose, vado in palestra, mi, mi prendo il sole, praticamente sono già, non so, a livello una settimana di mare e... Poi il pomeriggio mi dedico allo studio, ma con calma, con tranquillità e bene. Riesco a studiare bene, la testa mi funziona. Cosa che in triennale, vi giuro, io studiavo tantissimo. Per tre anni io non ho mai visto la luce del sole se non una settimana d'agosto. Non mi sarei mai potuta permettere di passare le mattinate in piscina e poi pomeriggi su libri perché non era abbastanza perché non ci arrivavo facevo tantissima fatica e io non so se questo è soltanto il risultato di una corretta alimentazione c'è da dire che l'ultimo anno di triennale sono andata molto meglio rispetto ai primi due e questo perché mi ero ripresa però secondo me è anche per il fatto che faccio quello che desidero io sto amando questo corso di laurea e la cosa che mi galvanizza è che io ho rotto davvero tanto le palle ai miei genitori per uh, venire qui, per farmi trovare casa qui, per vivere qui, cioè quando i miei magari non erano poi così tanto convinti perché non. non boh, mi chiedevano ma come fai a sapere che questo è il tuo corso? Io, io me lo sentivo sapevo, io sono arrivata qui e cioè proprio me lo sentivo, non lo so, non so descrivere la sensazione quando ho letto che esisteva, come se avessi scoperto, non so, il sacro graal e infatti si vede perché non mi pesa studiare, lo faccio con felicità, cioè, anche le cose più difficili io ho fatto un esame, quello lì di lunedì scorso, che era microeconomia applicata al settore dell'agroalimentare quindi... Cioè già microeconomia è un peso Poi applicata al settore dell'agroalimentare è un casino Però mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo E non lo so, secondo me è proprio questo Il fatto che quando decidi di fare o quando fai quello che ti piace Lo fai senza che ti pesi Questo può essere nell'ambito scolastico, nell'ambito del lavoro In tutto, nell'uscire con gli amici, in tutto E io davvero... Davvero davvero vi auguro di trovare un interesse, poi magari renderlo un lavoro che vi stimoli, che vi faccia svegliare la mattina e dire che bello finalmente oggi sì, ritorno a lavorare. Lo so che molti di voi diranno non sarà così l'anno prossimo anche per te, Beh io lo spero, lo spero perché me lo merito e non voglio sembrare egocentrica, non lo so, però perché no? Cioè, perché non, non posso essere felice? Perché non posso fare le cose fatte per bene? Non posso fare quello che mi piace? Io non mi voglio accontentare, non voglio dire, sì, beh, mi è capitato questo lavoro. Cioè, ovviamente non sputo in faccia al lavoro, ragazzi, non sto dicendo questo, adesso aiuto. Però, già che lo devo trovare, voglio cercare di fare e trovarlo, spera nel miglior modo possibile ciò che davvero mi rende felice non voglio accontentarmi non voglio prendere il primo lavoro che mi capita sperando che mi capiti ovviamente però spero che si capisca quello che sto cercando di dire non voglio accontentarmi ma come io non voglio mai accontentarmi nelle relazioni, nelle amicizie in tutto io voglio sempre dare di più, ricevere di più e creare di costruire rapporti io non mi accontento di amicizie Basic Di amicizie basate sul Sì, ciao, ciao, ciao Cioè, no, piuttosto Non so, non le, non le vedo interessanti Io quando coltivo un'amicizia cerco di portarla a un livello superiore Un livello in cui davvero l'altra persona Si sente capita Cioè, state bene fra di voi E questo è il rapporto che ho instaurato con Veronica Ma che vedo che sto instaurando anche con altre persone Quindi questo mi rende molto felice Quindi basta, cioè questi 5 minuti per dirvi che sono felice e la cosa che mi fa piacere è che io solitamente non mi vanto, si può chiamare vanto di queste cose, ma io sono sicura che voi mi capirete e come vi siete non so, magari immedesimate in me o comunque come vi siete esposti per darmi dei consigli o per darmi solo supporto nel video in cui magari non stavo poi così bene o comunque mi lamentavo comunque avevo sempre un problema penso che sarete ugualmente solidali e felici per la mia felicità. spero, non lo so secondo me sì, però non si sa mai magari direte oh che stronza tu che sei felice però non lo penso perché siete, siete davvero delle belle persone Siete le persone che io non ho mai trovato e che adesso sto incominciando a trovare Cioè le persone che sono felici per il successo degli altri E che stanno vicino e che non godono degli insuccessi altrui E davvero sono felicissima delle persone che mi seguono Perché secondo me è meglio pochi ma buoni Quindi grazie Basta Continuiamo Dopo ore di studio intenso e sofferenza. È arrivata l'ora della cena. Penso che l'insalata che sto andando a comporre la conosciate abbastanza bene. È l'insalata di Polpo. Leggo i vostri commenti e vi ascolto. Tutti i biologi fra di voi si sono un po' ribellati quando ho detto Polipo. <ride> che in verità è l'animale del, del mare. Anzi no, non è quello. Il polpo è quello che mangio. Il polipo è un germe, non lo so, comunque si dice polpo, quello che mangia è polpo mm? E, Che poi in realtà non è polpo quello che mangio io Io compro i tentacoli di Totano, sempre questi qui li prendo alla metro E sono già tagliati e tutto, quindi in realtà non è neanche polpo comunque, E adesso... Preparo la mia insalata e praticamente è un lavoro di assemblamento, non, non è interessantissimo, niente di trascendentale. Come sapete la mia insalata è composta da insalata iceberg, pomodori, mezzo avocado, ceci. Adesso ci aggiungo anche un po' di finocchio perché boh, ce l'ho in frigo da consumare, basta. Ah no, ovvio, patate e totani, molto basic. Ma quei tempi non torneranno più. E se vuoi saperlo, sono felice che sia così. La verità è che non voglio che viva qui. Mi dispiace. Lucas! Yeah. Per favore, filo, aspetta! Filo Filo ma cagata, va. Ma la vita a te lì. E siamo riusciti a uscirne. Non pensiamoci più. Vorrei riuscire. Ma quando tutte te lo ricordano, non è facile. Vai da nessuna parte. Con mio marito chiarirò io la situazione lui si arrabbierà e io non voglio che accada. <ride> tipo la vanga devo... Ascoltate, Devo usare la pala, la pala altro che forchetta Questo è il risultato finale Solita mega insalatona Una mega ciotola È deliziosa ragazzi La combinazione avocado, pomodori E ceci Vale con tutto, con il pollo Con i gamberetti, con il tonno Provatela io concludo qui questa giornata perché adesso mangio e poi vado a fare una sessione di studio di gruppo intenso, quindi io vi saluto qui, ciao! Potrò sembrare un adulatore, ma sono sincero, eh. mm. parleremo con mia madre e le dirò che, che, che, che, che ce ne andiamo! Voi siete scemi! Ah, e normalmente consiglierei anche di mettere un po' di cipolla rossa, però io ho dovuto metterla in quanto stasera voglio parlare con gli altri e non dovermi... Allontanare no. Volete vedere come diventa la mia pancia Dopo che ho mangiato Adesso sono strapiena Perché comunque l'insalata ha un sacco di volume Ok <ride> oh. Io lo chiamo piccolo food baby Oh persino gli addominali così oh. oh ma sembra che abbia gli addominali E invece Bello pieno Pancino pieno Silvia sì, soddisfatta